Ho un bagatto dei movimenti, è troppo strano. Eccolo Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh, al sito, ma oh, oh! Oh, oh, oh, oh, oh! Oh, po'! ci credo. Non un passo oh, E scappo pure... Oh. E Arce. Tanto clear That was insane, alfios oh. save save save save oh, oh, oh, oh, oh, Era altro! Una bomba! E' un po' per piantare! Che dino! Gosto!